a fare un bag con noodles ai gamberi e zucchine e la ricetta ovviamente è stata modificata da me perché i noodles con la polverina ehm, quelli là già pronti e basta non piacciono tanto quindi ora ve li faccio vedere e poi cominciamo a mangiare Guardate che meraviglia, tutti fumanti. Allora, qui io ho le mie bacchette speciali, come potete vedere, e qui ho la mia acqua, quindi cominciamo perché ho fame, buon appetito, eh, buon antipasto, buona cena a tutti. Cominciamo con i gamberi. Mescoliamo un poco, okay. pronti per la prima spaghettata soffio perché sono tardi. vi stavo dicendo l'ho modificata in modo molto semplice quindi ho preso i gamberetti eh, le code queste qua che le avevo surgelate le ho e poi ho preso mm, una zucchinetta e l'ho fatta a Julien poi li ho rosolati in padella, li ho saltati in padella con uno spicchietto di aglio e poi ho aggiunto tutto il resto. Quindi i noodles già pronti e la loro salsetta questa di soia. Mm -hmm. Sono kaldissimi. Quindi... E, allora, voi siete mai andati al, al cinese? Io devo andarci perché voglio provare sia le cose cinesi che le cose giapponesi. Quindi devo provare ancora il sushi, C ho tutto il fumetto qui del, degli spaghetti che mi, mi così. Mi fa, non mi fa vedere più niente. Allora, prendiamo gli spaghetti, non è facile. Allora, io l'altra volta ho fatto speciale 100 iscritti, per molti non è niente, però siccome io ho il mio canale è nuovo, ho fatto 100 iscritti, ho voluto provare il nuovo drone che mi è arrivato, non so se avete visto già il video, in tal caso ve lo lascio in descrizione. Quindi come vi dicevo voglio provare ad andare al giapponese a mangiare ancora il sushi perché tempo fa avevo detto che dovevo andarci e poi non ci sono più andata. In quel caso nei commenti potete dirmelo se volete che faccio un mukbang bag diverso perché già ho fatto quello della pizza, quello della pizza gigante e questo qui con gli spaghettini, questi cinesi. Mm. spaghetti cinesi nudos uguale a quelli no? cambieretto buona non è facile prendere con queste bacchettine però me la cavo abbastanza no? tantissimi un pochino d'acqua allora voi scrivete nei commenti cosa mi volete che io mangio nel prossimo mug bag vi raccomando così io poi mangio altre cose diverse come ho fatto l'altra volta con la pizza Questi nudoli sono tutti sbrodolosi, hanno tutto il brodetto. Però, sono buoni, belli gustosi. Guardi, quindi voi come vi piace mangiare i nudoli? Siete mai andati al cinese a mangiarli? Questi qua, noodles, io li ho presi al supermercato, che sono quelli lì con le bustine, quelli tipo a quadrotto, no? Questi qua sono buoni perché costano poco, diciamo, fanno cena, pranzo, veloce. Mm. Se volete sapere dove li compro... Ve lo scrivo sotto nella descrizione. Comunque, questi qua si possono fare con tante cose: si possono fare col pollo, con la carne. Ho visto anche chi li fa con le uova. Quindi, vi potete sbizzarrire. Mm. Comunque, sono belli abbondanti per chi dice che non sono non saziano non è vero un altro gamberetto mm. tipo i gamberetti li ho presi all'aucian sono buoni sono congelati non sono costati nemmeno tanto mm. finendo mm. Mm. avete visto che ho di nuovo le orecchie? Mm. perché sono belle le mie orecchie del mondo di morto non riesco a prendere fatica mm. ragazzi sto finendo diventa sempre più sbrodoloso perché c'è tutto il brodetto comunque sono buonissimi poi con questa zucchinetta e i gamberi buonissimi veramente forse è meglio del ristorante anche se non ci sono andata però mm. Mm, buonissimi allora sono arrivata alla fine della ciotola vedete tutte le verdurine col brodetto ora faccio come ho visto in un film che loro si prendono la ciotola e bevono direttamente dalla ciotola tutte le cose, perché con questo ovviamente non è che hanno il cucchiaio come noi, allora li possono prendere. Allora se li così. Mm, così, buoni! Buono! Bella sensazione, bene dalla ciotola. Mi sento una vera netina. Mm. Ragazzi sembravano pochi, ma sono un bel po'. Comunque, in questi nudo sono notato che loro, dentro la bustina sua, hanno anche le carotine. Mm, ultimo poco e ho finito vi faccio vedere il mio piattino vuoto Che dolorosa, guardate! Tenevi appita! bag completo, finito. Bevo un pochino d'acqua perché è anche speziato, è un pochino pigante. Questo, e qua ci ho messo un pezzettino di peperoncino. Volete vedermi che faccio un altro mukbang anche con altre cose? Qualsiasi tipo di ingrediente, frutta, carne, patatine, McDonald's, quello che volete? Quindi se voi scegliete cosa devo mangiare nel prossimo mukbang, io vi saluto anche nel mio video. Quindi, Per esempio, molti dicono, tre dicono sushi e quattro dicono McDonald's, ovviamente vince McDonald's. Coraggio e commentate, vi raccomando. E eh, ricordate, iscrivetevi nel mio canale, qui sotto c'è la mia faccina così vi iscrivete al canale perché devo fare tanti iscritti per crescere su YouTube. Mi raccomando, va bene? Un bacione!